Io sono, come si suol dire, molto felice di essere qui, è la mia prima volta al Circolo dei Lettori, sono molto felice di essere qui a parlare dell'esordio di Giulia Moscatelli, Balena, ehm, che è un libro eh, che ha il grande pregio, il grande merito di fare sul serio, e ehm, Parlavamo prima no? di, delle, delle, della, del coro che già si è un po' levato no? attorno a Giulia nel chiederle se è tutto vero, cosa c'è di vero. cosa. Sicuramente la protagonista del libro porta, porta il suo nome e c'è sicuramente una volontà di ri, rivendicare dei nessi, dei lacci con uh, la realtà in qualche modo. Poi io credo che non sia importante ehm, appunto eh, porsi una dimensione di, di, di prova e di verifica i libri sono, sono, sono interessanti perché sono dei, dei, dei, dei congegni dei dispositivi che fanno fare delle esperienze a chi legge eh, e queste esperienze possono essere costruite anche insomma, a partire dalla propria di esperienza. Balena eh, racconta essenzialmente la storia di ehm, una bambina, potremmo dire una preadolescente eh, che appunto porta il nome di Giulia e ehm, che si trova a fare i conti eh, con esperienza limite, potremmo dire no quindi una notte di marzo del 2000 quindi anche in un periodo e magari poi ci torneremo che anche c'è un, un tema di epoca cioè un, eh, quelli per chi li ha vissuti erano effettivamente anni eh, in cui si, si parlava eh, del, del millennio che stava cambiando quindi c'era questa attesa Proto-messianica, eh, questa che ha, ha, ha poi preso la forma anche, in, appunto, per esempio, della, anche di rivoluzioni mediatiche come quella del Grande Fratello. So che già da chiede ne poi ci una Per rubarmi la domanda, per favore, <ride> mi hai detto che devo cominciare io, allora mi sto vendicando. <ride> Abbiamo giocato con Bimbombam è... prima. E, m stiamo ridendo eh, ma eh, questa notte di marzo appunto del, um, del 2009 marzo eh, il, il papà di giulia muore E il modo in cui eh, giulia reagisce a questa perdita improvvisa che è sia personale ma è una perdita poi Uh, collettiva cioè anche per le persone che le stanno attorno ha molto a che fare con la sua identità <coughs> e, uh, prende la forma di una trasformazione una trasformazione fisica perché giulia comincia a uh, prendere peso a prendere moltissimo peso um, e quindi tutto il libro è una uh, ricognizione uh, di, questa, uh, di questa trasmutazione dolorosa fino a un certo punto, ma poi si installano anche altre tonalità, appunto, come vedremo, come quella del, dell'ironia, del sarcasmo, eh, altre possibilità. E, io comincerei da chiederti questo, uh, da quanto tempo, mh, insomma, uh, covavi, balena, quanto quanto tempo ci hai messo, co cosa è successo mentre lo ideavi, lo scrivevi, lo ripensavi e cosa ti interessava raccontare con in questo libro? Buonasera a tutti e a tutte e grazie a voi due per essere qui. Sono veramente contenta che siate voi due. Allora, da quanto tempo? Balena è un libro che ha una storia anche editoriale molto lunga, è un libro che è durato nelle sue revisioni, e riscritture sette anni e che è arrivato a questa forma eh, non solo grazie a me, ma grazie all'immenso lavoro della casa editrice che, che l'ha pubblicato e che insomma è questa sera in una rappresentanza, ma che insomma, ci tengo a citare perché poi un autore è fatto anche del, di, di chi lo accompagna a diventare tale. E, che cosa è successo in quei sette anni intanto è successa una cosa importante cioè la consapevolezza che io non avrei mai potuto scrivere questa storia se non l'avessi messa in prima persona che non significa per forza dire eh, eh, a tutti e a tutte che, che, che balena sono io mh, anche se balena sono io eh, ma significa poterla raccontare da un punto di vista che mi... Mh, che mi riguardasse proprio da dentro, dalle viscere, cioè poterla attraversare senza, ehm, senza fare di lei per forza un personaggio in terza. Poi lei è comunque un personaggio per me. Sentirete che io parlerò di lei e parlo sempre di lei in terza persona. Cioè, Balena è, è un, in questo momento è un personaggio, ma quando la scrivevo io dovevo per forza usare una prima persona per essere sincera fino in fondo in questi sette anni cosa è successo è successo che, ehm, che il dibattito sul femminile e sulla figura delle donne è cambiato è mutato è cresciuto e io sono cresciuta con quel dibattito ho imparato moltissime cose da, da chi scriveva da chi affrontava certi temi da chi riportava a galla certe autrici e quindi anche la mia consapevolezza rispetto alla ragazzina che ero stata è cambiata e più questo dibattito proseguiva, più io leggevo, più conoscevo le autrici, meno mi sentivo sola e più mi curavo, in qualche modo. E, e Balena è arrivato assolutamente nel momento in cui io ero pronta a dire tutte queste cose. Sovente le persone, cioè, sovente, oddio, da un, qualche giorno, perché è uscito da qualche giorno, però faccio un po' quella, non so. Però, insomma, mi chiedono quanto sia difficile essere stata così onesta rispetto delle cose che mi riguardano in prima persona e a me sembra che non sia stato per niente complicato perché se le ho messe lì quelle cose io le ho superate o meglio quello che c'è lì io l'ho integrato, l'ho capito non ho preteso che i lettori, le lettrici fossero miei analisti e lo capissero e l'ho fatto proprio per il tempo che è passato che sette anni fa maledivo perché non vedevo l'ora che questo libro uscisse ma non sapevo neanche che era questo libro ci è voluto moltissimo tempo per capire che doveva essere questo, addirittura che doveva chiamarsi Balena, cioè che era lei la protagonista del libro e non tutto quello che io le avevo costruito intorno solo per non arrivare uh, a questo livello di, di onestà, che non è per forza un merito. Cioè, se il libro è bello e brutto, non spetta assolutamente me dirlo. Poi, tendenzialmente, io odio tutto quello che faccio, quindi secondo me è brutto, <ride> che è una grande promo. Però è successa alla vita. È successo il mondo che, come dicevamo prima, è andato avanti e, e andando avanti mi ha insegnato un sacco di cose e quindi Balena è anche frutto di tutto quello che io ho letto e credo che si, si evinca lì dentro. A, a partire da, da, dall'esergo iniziale, sono, sono tre, ma una è Annierno e se io non l'avessi conosciuto in questi sette anni, perché purtroppo non l'ho conosciuta prima, per ignoranza mia sicuramente, non sarei mai riuscita a scrivere un libro in questa forma eh, appunto mi allaccio alla tua ultima parola uh, forma perché quando si parla di libri no? spesso quando sono scritti da donne eh, si parla spesso di contenuto e mai di forma no? ma infatti insomma <sussurra> mi avete spento il microfono <sussurra> non vogliono che parlo in quanto da e un libro appunto che ha come prata, eh, protagonista una ragazza curvi che subisce un lutto di per sé non è una storia nuova, no? come un libro di una persona che si innamora di una persona che non la aveva e ricambia però io trovo che questo libro eh, dal punto di vista formale abbia delle bellissime mh, innovazioni come in un capitolo che si chiama Somiglianze Uh, Giulia scrive i vizi delle, delle femmine quelli da stereotipo da barzellette dei maschi che si lamentano delle mogli che è scritto tutto attaccato e che penso sia una scelta uh, formale che tu abbia fatto e che torna o quando tu fai questi parallelismi mh, costanti tra la tua vita tra il tuo lutto e la televisione commerciale, quindi dici che appunto tuo padre è morto l'anno del Grande Fratello, dove probabilmente è morta anche la dignità di molti autori televisivi, <ride> e o quando dici che appunto non c'è una protagonista grassa, possiamo dire questa parola, possiamo liberarci possiamo, anche questa parola? Poi ti dico come chiamo io Balena: una protagonista parlare. grassa in un film il cui. Uh, sto, la cui storyline non sia legata al suo essere grassa quindi questa cosa non esiste quindi volevo appunto che tu mi parlassi di, questa, di questo parallelismo che hai fatto tra i corpi e la loro rappresentazione nei media e come questo è entrato poi nella, sua, nella tua storia personale sì, vabbè, il grande fratello, per sottocanarlo subito, ne parlavamo prima con Giada eh. Il grande fratello di Daria Bignardi, di Bignardi con cioè, le sue camicie di seta Con Marco Liorni Ci siamo Quella Scolatissime io... no, Scolatissime, aveva... capito? Sì. Sì, adesso anche Daria sì. si è data la letteratura, finalmente ha cambiato ha cambiato e no vabbè il grande fratello per tornare su quello eh, perché lì dentro perché io ero sconvolta da questo fatto cioè in maniera molto egoistica tra l'altro perché perché il mondo si sarebbe dovuto accorgere di quello che era successo a me cioè il mondo non me lo doveva assolutamente ma anche nella mia scuola tutte le persone che mi stavano intorno al, fuori di quelle che mi amassero erano veramente scioccate da questi 20 ragazzi in una casa chiusi e io dentro di me continuavo a pensare ma ehi hey, è morto mio padre cosa state facendo tutti quanti? e poi sarebbe morto Tarricone anni dopo e poi sarebbe morto da Tarricone da paracadute in una morte tragica che, che appunto nel libro c'è perché quella morte lì per me è stata eh, sì, cioè, mi ha segnato non tanto per la morte del povero Pietro Tadicone, perché non conoscevo e non potrei essere ipocrita a dirlo, ma ehm, perché ho pensato, ah, quindi capita anche a voi, cioè, quindi anche voi, mentre state a festeggiare, a fare eh, le vostre ammucchiate, a fumare le sigarette di nascosto, a rompere i tavoli, non so se era quello l'anno di quello che rompeva i tavoli per le sì. sigarette... Non vi state tutti accorgendo. Filippo. Filippo. Io, grande appassionato. Beh, un gran buono Filippo, sì. Eh, <ride> non vi state tutti accorgendo che io soffro e quello è il tipico atteggiamento anche forse un po' egoistico di un bambino, no? che, che, cioè, che, che credo sia normale. Insomma, che il mio psichiatra ha detto che era normale, quindi a posto. Eh, e eh, eh sì, quindi la televisione è entrata preponderante nel, nella mia vita anche un po' perché era l'unica compagnia che avevo al di fuori della mia famiglia perché poi, come nel libro si racconta per tanti anni di amici manco a parlarne quindi ehm, non riuscivo veramente a spiegarmi per quanto riguarda la rappresentazione quella è una questione diversa nel senso che questi sono anni molto diversi ci cioè, avessi avuto io a 13 anni le storie che i ragazzi hanno oggi sarebbe stato molto meglio. Io non vedevo persone come me. Cioè, non c'erano. Guardavo Dawson Creek, e Joy era pazzesca, stava con pesi, io anche volevo stare con pesi, ma Joy era magra. E... A parte che non era neanche lei che mi piaceva perché lei mi stava sul culo. Però vabbè, insomma, eh, poi è arrivata una mamma per amica, Rory era agghiacciante ma comunque sempre magra. Eh, C'era... Tante... Anche Paris era magra. Anche Paris era magra, capito? Erano tutte magre e se a un certo punto capitava, qualche anno dopo è capitata una protagonista più grassa, eccola lì, il soprannome. Suki St James. La cuoca di una mamma per amica. Suki, bravissima, ecco non so come è vero, non so quanti voi conoscono una mamma per amica, ma mia mamma per amica c'è cioè un personaggio che è Suki, che è la cuoca, che ovviamente è grassa, perché se fai la cuoca ti mangi tutto quello che cucini, no? Cioè per loro, un, per gli sceneggiatori, era una linea regolare. E quindi che cosa succedeva? Che um, mi chiamavano Balena, quindi col nome di, di, di una bestia. Um, in televisione, in quello che guardavo, le serie tv non c'erano, c'era Italia 1, ma non c'era certamente Netflix, eh, non trovavo niente, nei libri non trovavo niente e la mia risposta era sono l'unico esemplare della mia specie, cioè sono l'unica al mondo a essere fatta così e perciò hanno ragione loro, sono sbagliata, perché se non ne vedo altre, ad oggi la questione è cambiata tantissimo, per certi versi, per certi altri... Non riesco ancora tanto a citare delle narrazioni in cui la protagonista è grassa e questa cosa viene lasciata da parte, ma così come non riesco a citare delle narrazioni in cui la protagonista è disabile e questa cosa viene lasciata da parte, forse adesso questa serie che è uscita ora, um, uh, oh mio Dio non mi viene neanche il titolo, fantastico, bravissima, giù. Prisma. Brava, grazie. Eh, um, mi sono portata le amiche che aiutano da casa. Eh, in Prisma c'è cioè una protagonista con la disabilità e questa cosa, non so se l'avete vista, non viene presa tantissimo in considerazione. Perché sennò il corpo è sempre al centro dell'intreccio. Cioè deve sempre essere un problema e quindi anche se lo rappresenti ma è un problema, lo stai raccontando così per carità, un passo in più è stato fatto però secondo me c'è ancora tantissimo lavoro da fare rispetto a questo quando io ero piccola non c'era niente c'era quello che ho citato questo appunto sulla carta è o sarebbe un libro uh, legato appunto alla corporità fisicità non conforme però poi si arriva alla fine del libro secondo me um, la sensazione che se ne ha è che sia un libro costruito attorno a un'ossessione comprensibile per uh, la figura paterna um, oggi siamo in un periodo in cui tra le i, i, I tanti motti, insomma, le, le cose che sento dire c'è cioè questo: no? c'è cioè in qualche modo della scomparsa, l'evaporazione. Qualcuno dice della, della figura paterna. e In questo libro c'è un padre che effettivamente scompare, ehm, ma che da quel momento in poi diventa ancora più ingombrante di quanto già forse non, non lo fosse. Un padre che <coughs> si fatica anche a eh, risolvere in un giudizio univoco, una eh, tonalità eh, emotiva univoca, ehm, perché emergono sia dalla memoria ma anche poi dalle scoperte, penso per esempio a questo romanzo segreto a un certo punto, no? Dal, ehm, che, che viene fuori, insomma, dalla portatile um, e che la madre della protagonista le impedisce di leggere c'è un tema della uh, salute mentale di questo padre che non viene diciamo non viene poi esplicitato ma si capisce che probabilmente c'era uh, c'era qualcosa che andava in quella direzione quindi un um, un temperamento e un andamento a picchi e crolli, eh, euforie, poi scomparse grandi invece momenti, periodi di mutismo, anche di, no, di, di allontanamento. E, ma poi anche col passare del tempo le persone attorno alla protagonista dicono cose che mettono in discussione in qualche modo anche la, uh, la sua immagine uh, che le aveva di questo padre che era insomma un'immagine un anche prevalentemente positiva anche diciamo per la questione della, della perdita e quindi ecco ti, ti volevo chiedere se per te è effettivamente così cioè se il bisogno di questo libro arriva più da lì forse che non dalla questione del... Del corpo. Io su Balean ci tengo tantissimo a dire che è un libro sul lutto, più che un libro sul corpo, quindi ti ringrazio per averlo detto, il corpo è la conseguenza di quel lutto. E, quindi sì, non so se derivi da... Oddio, allora, qui è difficile perché ti vorrei dire che, che si scrive perché si vuole scrivere, perché non si hanno dei bisogni interni, ma sono tutte cavolate. Cioè, insomma, altrimenti si fa un altro mestiere. E, sì, mio padre era una figura veramente strana, di cui anche le persone che sono in sala questa sera qualcuno lo conosceva, potremmo tutti metterci qua e darti mille versioni diverse. Io probabilmente sono quella che ha la sua più negativa, eh, che non significa mancanza d'amore. Io lo amo e sono una figlia che ogni giorno si sveglia e pensa alla mancanza di suo padre dopo 22 anni. Cioè mi sono persino rotta le scatole da sola. Però è una mancanza adesso pacificata. Esiste, c'è e vive in me. Un vuoto con il quale convivo. Eh, però sì, diciamo che tornando al tema della salute mentale, io non ho mai voluto esplicitare quale fosse la patologia per due ragioni collegate la prima perché chi lo sa erano anni anche quelli come succede altri temi di balena in cui non si parlava di queste cose e, chi lo sa cosa avesse quelli sono i miei ricordi e io lo ricordo così ad oggi mettendo insieme pezzi potrei benissimo dire che cosa aveva eh, mio padre era poi curato per una depressione, probabilmente non era quella la questione, eh, quasi sicuramente non era quella e quindi la seconda ragione per cui non c'è anche una questione di onestà, cioè non avrei mai potuto attribuirgli una patologia senza sapere realmente quale fosse e senza neanche avere le capacità di farlo, quindi avrei fatto un errore e un torto sia a chi avrebbe letto il libro sia a mio padre. Ehm, sì, cioè lui è molto presente in questo libro perché io quello che volevo raccontare era ehm, come che si convive con i ricordi di chi non c'è più, cioè non tanto con, la, con ehm, col fatto che a un certo punto ti capita un lutto, col fatto che quando quella persona era in vita era una persona che tu non riuscivi a decifrare e a un certo punto questa persona scompare e tu non hai più possibilità di chiedergli perché e quindi cresci a un certo punto hai... io mi sono accorta della morte di mio padre tardissimo credo di aver avuto vent'anni quando ho capito che era morto per circa una decina d'anni penso abbastanza sicura di aver fatto finta nel mio cervello, aver messo insieme cose di... Bu, di averlo un po' negato e poi mi ricordo nettamente un giorno ma casuale, proprio andavo all'università mi sono svegliata e ho detto oh cavolo è successo Forse è anche per questo che io ho questo lutto ancora molto vivo, perché per me è molto fresco, perché ci sto facendo i conti ora, ma io ora non faccio i conti con quel lutto, faccio i conti con lui in vita, faccio i conti con quella rabbia di non potergli chiedere perché quella volta ti sei comportato così, eh, o anche solo perché mi hai detto che dovevo scrivere i dettati così io poi da grande volevo fare l'autrice, è una strada difficilissima, ci sono impazzita presto e non mi hai insegnato a contare che non so neanche fare le tabelline. E tutto questo insieme di cose era quello che io volevo mettere lì dentro, cioè come, come si cresce con quella cosa lì, non solo come si inizia, ma dove poi si arriva. E, boh, chissà se ci sono riuscita, però insomma, l'intento era quello. Allora, mi allaccio a questa lettura freudiana, anzi, recalcatiana. Grazie per aver detto Dell'evaporazione del padre, Jacques Lacan. Esatto, e bravissima, vedi perché. Non ho un lupetto nero, ma spero di essere ugualmente credibile. E, um, no, vabbè, eh, io ho trovato molto Heidegger nel tuo libro, non ho bevuto <ride> troppo vino. Però perché nella filosofia di Heidegger c'è questo collegamento tra la morte e l'accesso al linguaggio perché Heidegger scrive che la morte possibilizza le possibilità e tu almeno da quello che mi è sembrato di capire nel libro il tuo io narrante capisce la forza che le parole hanno nel restituirti tuo padre quando appunto tu dopo il funerale leggi quello che hai scritto su di lui e, però nessuno ti loda, nessuno ti fa i complimenti e questa cosa mi ha fatto venire molto la pelle d'oca perché mi ha accomunato molto alla mia esperienza perché anche io sono cresciuta senza mio padre e il mio accesso alla scrittura creativa è stato che mi inventavo i padri nei temi, quindi un giorno avevo il padre architetto, un giorno avevo il padre eh, matematico e volevo sapere eh, se anche per te l'accesso alla scrittura creativa in qualche modo è stato catalizzato dal lutto, cioè lì che hai capito il potere sia salvifico ma anche traumatizzante no, della scrittura. Allora. poi parliamo di Amica Chips grazie <ride> questa era la mia unica domanda seria no bella però no? anche perché la Can è un mio grande sono, sono una grande fan della vado a tutti i suoi concerti <ride> <ride> e, allora anch io, anch io. <ride> sicuramente vabbè mio papà era un giornalista quindi la scrittura in casa nostra è sempre stato un tema abbastanza vissuto cioè io avevo questa idea molto romantica della scrittura di notte stai sveglio a scrivere in realtà soffriva di insonnia soffriva come un cane proprio lui come essere umano quindi non c'era niente di romantico in questo e, mh, non, eh, e quindi vabbè questa cosa l'ho respirata sono stata molto fortunata in questo perché non capita a tutti e, e anzi in questo sono stata anche agevolata nella mia vita perché è una grande fortuna crescere tra i libri e tra chi ti insegna la bellezza delle storie mio padre come mia madre d'altra parte che poi ha continuato in perterri Devo dire che sì, cioè appena lui è morto io ho provato, come c'è scritto nel libro, a, a, a scrivere una cosa per lui, che poi in realtà ha letto mia zia, che era molto brutta, me la ricordo ancora oggi, e come scrivo nel libro, sai che non ci avevo mai pensato, come ma potrebbe essere così, e cercavo un modo di dire le cose, cioè da, con le parole non riuscivo. Non mi sembrava di avere nessuno disposto ad ascoltarmi. Io ho avuto molto amore intorno, anche molto ascolto. Eh, non mi sembrava che però volessero ascoltare le cose che io avevo da dire. Eh, a scuola era peggio e quindi zero. Poi non è che... Mi ricordo questa cosa assurda a preso dell'ascolto delle parole che a un certo punto riesco a convincere delle mie compagne e delle medie a venire a casa mia a vedere un film. Forse mia madre si ricorda questa cosa obbligiosa che ho fatto. E, um, per una serata, perché come scrivo nel libro, nonostante loro fossero crudeli con me, io niente, cioè andavo dietro in perterrita proprio volevo. Le convinco e mi dicono quale film guardiamo. Io dico: Parla con lei. <ride> non so se voi conoscete, <ride> parla con lei. Mia madre si sta sganasciando. <ride> Avevi solo da bloccarmi quel giorno. E, um, parla con lei. E il film è un film che parla uh, di, di Almodovar, uh, la cui trama è sostanzialmente questa. C'è una ragazza Parla con in... ella esatto grazie esatto c'è una ragazza in coma e, um, e c'è questo infermiere che si sì, infatti di lei fino ad arrivare a di fatto a superarla, perché lei è in coma e quindi ha tutti gli effetti eh che bel modo di trovarti delle amiche Giulia <ride> <ride> Sì, ti va di venire a vedere un film da me dopo sì, sì. <ride> e, The Ring tipo. esatto ma magari capito The Ring magari era un horror no io scelgo parla con lei e adesso tra l'altro mentre lo sto raccontando vi dico perché non l'ho messo nel libro, però vabbè chissà. E, e ovviamente loro vengono ed è un disastro come giusto che sia perché sono delle ragazzine di 12 anni e quel film è, anche, cioè, è terribile, è fortissimo, non so neanche perché a me piacesse così tanto o forse grazie a lo posso immaginare. E quindi loro tipo dopo poco tempo dal film mi guardano come se fossi la sciroccata che di fatto ero e questa serata finisce malissimo. Pensandoci adesso a 33 anni mi dico che forse quello era il mio modo no? attraverso una storia di poter raccontare come mi sentivo, sbagliato indubbiamente perché poi quella era una storia diversissima dalla mia, però volevo far vedere... Forse com come si sta quando sei impossibilitato a parlare, a comunicare, quando c'è qualcuno che ami di quasi morto, poi vabbè lo stupro non so cosa c'entrasse però... Se no magari avevi semplicemente un buon gusto cinematografico. Comunque, sì a 13. Però... e questo ovviamente mi ha inimicato ancora di più tutte le mie compagne però forse mi fa pensare che le storie sono state il mezzo attraverso il quale io ho cercato di arrivare agli altri. Ehm... A un certo punto ho pensato che potessero essere quelle che scrivevo io, ma per tanti anni, come dico anche nel libro, non ho mai pensato che questa cosa potesse accadere davvero a me, cioè che io potessi davvero essere in grado di farlo. E quindi lì è iniziata la parte forse un po' più difficile. Questo libro si chiama Balena e, e ci sono molti animali, effettivamente, no? quindi oltre eh, quello che dà il titolo, che è quello in cui in qualche modo animale. Eh, animale, la, la specie in cui la protagonista si trasforma, eh, però insomma, mm. um, cani, cagne, scimmie, orche, um, quindi c'è e questo poi anche leggendo delle tue interviste anche del passato so che è un tema che, che ha attirato la tua attenzione eh, questo in qualche modo de del rapporto con gli animali ma soprattutto possiamo dire un po' di questa triangolazione tra linguaggio, animali e potere um, ho anche trovato intervista dove dicevi appunto cioè, che stavi mh, pensando ad un libro su questo tema proprio quindi uno vabbè, ti chiedo se è questo il libro su quel tema o se c'è un'altra c'è cioè, qualcosa in cantiere in qualche modo e, e poi appunto uh, quali sono le idee che hai uh, che hai raccolto nel corso del tempo su questo tema a cui tratto io tengo particolarmente. È vero, perché hai scritto una cosa bellissima tu qualche giorno fa sugli animali. Allora sì, il libro era questo. Eh, le prime versioni di Balena erano un immenso zoo in cui mh, si analizzavano tutte le, le maniere che gli esseri umani hanno di mh, apostrofare gli altri attraverso il genere femminile degli animali, che è un grande torto per gli animali, eh, oltre che per le persone, ma che dico, cioè so che fa sorridere, però lo dico con estrema sincerità, cioè non vedo perché essere una vacca debba essere un insulto, è qualcosa che proprio non, non, lo trovo sbagliato anche per l'animale in sé. È un tema che mi interessa tantissimo e che ho analizzato tanto per scrivere balena, anche sulle balene, sulle orche, come scrivo nel libro, le orche che hanno questa cosa bellissima ad essere... Sono matriarcali, eh, hanno, hanno, come scrivono nel libro, cioè eh, loro, persino la nonna cura i nipoti, si prende cura di tutti, è una cosa stupenda, proprio come, come assetto di un'intera specie. Eh, quello che mi interessava di più è quello che dicevi tu, cioè l'assenza di un linguaggio come noi lo intendiamo ovviamente perché loro tra di loro comunicano e, perché per molto tempo con estrema presunzione mi sono detta però loro non possono dire a noi come stanno quindi che vita infernale fanno cioè li obblighiamo, quelli domestici ad esempio, li obblighiamo nelle nostre case siamo convinti, ci, am eh, ci amino, noi siamo convinti di dar loro tutto quello che vogliono ma chi lo sa? Cioè eh, eh, io mi interrogo spesso di questo rispetto al mio cane o ai cani degli amici e della famiglia che incontro. Cioè, mi domando veramente come possano essere felici. Co come noi possiamo, visto che ci siamo arrogati questo diritto di, di far dipendere la loro vita dalle nostre, farli essere felici. E quello che ho imparato in realtà è di peccare meno di presunzione su questo tema, nel senso che loro hanno un loro linguaggio e riescono a comunicarci quando stanno bene, quando stanno male e di scendere a patti anche con l'agorismo dell'essere umano, che è quello che vuole un bel cane, un bel gatto, un bel criceto, un bel pesce in casa e che sì, certamente fa di tutto per amarlo, ma che sta compiendo un atto di egoismo estremo. Perché se fossimo delle persone meravigliose, prenderemmo tutti questi bellissimi animali, li metteremmo in dei posti in cui è giusto che stiano e, e non approfitteremmo dell'amore che ci possono dare. Ehm, rispetto invece al linguaggio, sì, torno a quello che dicevo prima. Cioè, questa cosa di balena è, è mia perché è stata mia e perché a me hanno chiamato così per la scarsa originalità delle adolescenti torinesi del, dal 2000 al 2003 eh, però oggi è frequentissima cioè voi non avete idea di in quest'ultimo anno perché ci facevo molta attenzione quante volte ho sentito in un film per strada la gente dire sì vabbè ma quella è una balena così come quante volte io pecco e quando me la prendo con una persona dico madonna che cagna e lo dico e poi subito dopo penso Giulia cosa stai facendo? Fermati, chiedi scusa anche mentalmente per averlo detto mentalmente a quella persona perché non sappiamo più come insultare le persone, non è che ci viene in mente di fermarci nel farlo, cioè, okay, abbiamo finito tutte le maniere in cui le chiamiamo, No, noi continuiamo per a cercare nuovi modi. E questo è devastante, però io in questo pecco moltissimo e quindi non posso fare, la, insomma, come dire, accusare nessuno perché io stessa lo faccio. Quello che sono riuscita a fare in questi anni in cui ho lavorato molto su me stessa anche, su, sul tipo di persona che ero diventata verso gli altri, è chiedere scusa. Cioè, un secondo dopo fermarmi e dire ho sbagliato, che non è sufficiente perché non è che bisogna chiedere scusa, però provare a rifletterci. Però lo faccio ancora, sbaglio ancora. Bene, è il momento che tutti stavamo aspettando, parliamo delle amica chips. E no, insieme appunto agli animali sono molto belle le descrizioni che fai del cibo spazzatura, anche questa è una cosa che non si può più fare, e ti capisco benissimo perché anche io sono una grande fan. E a me ha molto commosso la descrizione delle Amica Chips. Trovo un grande pezzo di letteratura che leggerei. <ride> Grazie. Le Amica Chips, cioè, così è come io vorrei che un uomo parlasse di me, come tu hai parlato <ride> delle Amica Chips. Le Amica Chips sono la mia marca di patatine preferita, già per la confezione sottile e trasparente, che mostra l'unto e dà un'anteprima visiva dell'intensità del sapore migliaia di briciole intrise d'olio provocano sin dagli scaffali del supermercato una colina immediata e morbosa compriamo il formato fa, fa, fa, famiglia da mezzo chilo forse perché ammettere anche davanti al consumismo che noi non siamo più una vera famiglia sarebbe davvero troppo e allora ci concediamo di mentire almeno alla cassiera del Carrefour beh bellissimo, io adorato <ride> Bella, la amica Chips sponsor. Se qualcuno conosce, no, no di... e poi devo dire che ho trovato bello il fatto che appunto tu non avessi amiche, ma parlassi, cioè non ci avevo pensato. Un ho detto questa era... cagata gliela devi dire. Avevi un'amica, era amica Chips. E no, volevo eh, sapere se questa cosa di usare il cibo in maniera appunto quasi filosofica è stata. Programmatica nella scrittura del libro perché tornano queste riflessioni idiosincratiche o che è venuta spontanea. E poi volevo sapere se mangi ancora le amiche chips <ride> o se adesso basta, solo patatine bianche quelle di farroli, ok. Eh. Allora, um, in realtà se fossi stata molto meno pigra il progetto per questa sera è che sulle vostre 16 sarebbe stato un pacchetto di amica chips per ognuno. E perché? Perché crede? costano 1,89 euro al pacco, cioè nel senso l'editoria non è che sia proprio eh, in questo momento, per me. quindi era un po' difficile. E, allora, ne ho un pacchetto a casa che mi hanno mandato delle, delle mie care amiche. Ehm, amiche vere o amiche chips? No, No, adesso delle amiche vere. Credo, non lo so se qualcuno vuole smentire questo momento di farlo. Ehm... Non sei solo tu. Ehm No, allora, intanto sulle amica... no, grazie, perché per me le amica chips sono importantissime, cioè un altro titolo che avrei dato a Balena sarebbe stato amica chips. Eh, le amica chips oggi hanno fatto un rebranding, ma quelle che c'erano nei primi anni del 2000 erano delle patatine um, che venivano vendute cioè, a basso costo, e perché appunto sui packaging non investevano tanto, erano tutte trasparenti e si vedevano da fuori. Oggi hanno fatto un rebranding e infatti su alcune c'è scritto quella trasparente. Credo che mi debbano qualcosa. Allusioni però. sessuali? No, quella trasparente. Ah, non ci avevo ah, pensato. Sono una pervertita. <ride> <ce l> <ride> <pensato. ride> ehm. Eh, dicio, le patatine sì, allora sì mangio ancora le Amica Chips che sono ancora la mia marca di patatine preferita perché vi invito a provarle tutte sono assolutamente le più buone tra l'altro io sono un'esperta mondiale di patatine grazie a mia zia che mi ha insegnato questa cosa quando ero piccola e, per alcuni anni fuori dagli scherzi sono state il mio cibo mi hanno fatto paura era, era quello che io mangiavo quando proprio tutto era un disastro e allora patatine Devo dire che ancora oggi, quando, quando ho dei momenti molto no, eh, dico ok, stasera non ceno, mangio le patatine, e quello è un po' il mio allarme mentale. Penso ok, c'è qualcosa che non sta andando bene. Ehm, non per grasso, non per niente, ma perché tendenzialmente non si cena con le patatine, appunto so, oh, caso. Ah no, giusto <ride> domani hai un appuntamento col tuo psichiatra. Ehm, però ehm, Appunto questi anni di lavoro su, su quello che, che è successo e anche sul disturbo alimentare che ho avuto, perché di fatto possiamo chiamarlo così eh, mi hanno portato a mangiare le patatine in maniera pacificata. Mm, controllo quelle che mangio, non ne mangio quante ne vorrei, perché realmente le mangerei tutti i giorni. Eh, ma sì, sono ancora loro. S rispetto alle descrizioni del cibo, non, non so se volessi essere filosofica, ti ringrazio per averlo detto, non so se volessi esserlo, volevo certamente mh, anche lì provare a raccontare che cosa c'era oltre al cibo, cioè provare a dire ok, tu vedi un pacchetto di patatine, io vedo ehm, salvezza, io vedo poter staccare il cervello, devo dire che i due anni di covid eh, mi hanno un po' riportato in quel loop, perché in quei due anni in cui era, insomma, per chiunque di noi tutta una, una tragedia intorno, tra l'altro appunto due anni di Covid capitati il giorno esatto in cui mio padre è morto, quindi a vent'anni esatti dal, dal, dal suo anniversario, eh, dove nella mia famiglia è avvenuto un altro lutto importante perché noi siamo precisi, non ci facciamo mancare niente, eh, il cibo è tornato un po' a essere quella roba lì. Cioè era tutto ciò che noi avevamo in casa, cioè l'unica di nuovo l'unico nostro modo di, di essere una famiglia felice e io volevo poter raccontare quello no però io dico filosofico perché quella riflessione che fai tu sul formato famiglia alla fine è un qualcosa per fare sentire in colpa le persone cioè no è davvero un qualcosa di molto inconscio però un trapanamento di marketing come solo solo per te Capito? C'è cioè, questa, questa cosa che comunque il marketing fa di mettere in relazione il cibo alla tua situazione emotiva e che poi tu hai fagocitato. No, nella tua scrittura. Ah no, son, non l'avevo capito, cioè, sono d'accordissimo. In così come il cibo per i single. Esatto. Cioè, la porzione ma solo per me. Ma perché? O oh, viva la mamma, ad esempio. No? Tutta Terribile, no, non ovviamente sono delle ricerche, io ho lavorato per gli anni in pubblicità, quindi capisco, sono delle ricerche. Hai inventato tu tutto. Sì, l'ho fatto io, no scherzo. Però ho, ho scoperto che, che eh, infatti ho smesso, perché stavo vendendo l'anima al diavolo, stavo veramente, ero veramente, stavo veramente male, Effettivamente il formato famiglia è terribile. E poi oltretutto, che cos'è una famiglia? Che forse oggi, con il nuovo governo, è una domanda da non fare assolutamente. Però, eh, ok, formato famiglia, quindi quanti dobbiamo essere? Chi dobbiamo essere per fare quella famiglia? Per me è una persona e il suo cane sono una famiglia. Però per le amiche chips no. Perché al cane le patatine fanno male? Non è detto. <ride> Io volevo introdurre uh, uno dei temi insomma, che mi ha interessato di più di questo libro, che è il, uh, la questione um, dei social e di come la riflessione sull'identità um, uh, cioè um, uh, si è sviluppata sui social. Um, tra luci, ombre, potenzialità e eh, invece anche insomma, eh, forse aspetti controversi, no? Perché gli aspetti controversi vengono messi in luce. Volevo leggere una, uno dei passaggi che mi ero segnato che mi sono piaciuti di più. Oggi provo la stessa sensazione se vedo certi corpi celebrati su Instagram. Siamo ancora maldestri quando parliamo di, quando parliamo di corpi confondiamo la libera espressione del sé con il dolore e viceversa richiediamo a gran voce la libertà di mostrare il culo anche se non entra nel formato quadrato della foto, ma non rivendichiamo con altrettanta frequenza il diritto di avere un medico di base che sappia individuare e quando necessario curare l'obesità o di un'istruzione scolastica che costruisca i presupposti per una cultura finalmente consapevole e informata della pluralità dei corpi e quindi scevra da giudizi. Pensiamo di cambiare noi stessi e gli altri con un post e ci appendiamo la coccarda dei like che per un secondo ci fa dimenticare quanto siamo infelici. Non ci fermiamo abbastanza a riflettere sulle ragioni per cui alcuni di noi, quando stanno male, decidono di abbuffarsi o digiunare. E così il cibo rimane un diletto, così le persone continuano a pensare che chi è in grave sovrappeso sia semplicemente goloso. Non prestiamo attenzione alla singolarità di ciascuna storia, ma corriamo accaniti alla ricerca del messaggio. messaggio. Vogliamo a tutti i costi che le vite degli altri siano un esempio da seguire e quando quell'esempio non ci sembra corretto lo condanniamo, non capendo che così stiamo condannando un'intera esistenza. Ci dichiariamo indignati dai reel sulla prova costume, ma fuori da Instagram ordiniamo insalata da maggio a settembre. Eh, in alcuni punti emerge questo tema appunto diciamo di quello che può essere definito poi anche mh, attivismo performativo, cioè una certa superficialità o forse ancora peggio una mh, deformazione di certi temi eh, da... Uh, cioè che avviene per delle logiche che appartengono al mezzo stesso, no? che non, che non, ehm, e che quindi, eh, insomma, anche quando si parla di questioni ehm, ehm, legate ai diritti, tutto poi assume quella piega, cioè una piega a... che uh, è okay, la, la piega suggerita e anche... Eh, incentivata da, dagli algoritmi no? e, mh, volevo chiederti come ehm, è cambiato se è cambiato il tuo rapporto eh, con i social e con i temi legati all'identità, quindi al femminismo alla questione dei corpi in questi anni perché io credo che ci siano stati dei, dei cambiamenti anche proprio nella, ehm, nel modo di veicolare eh, i temi sui social allora sì per me è cambiato tanto dunque io non, non faccio un, un grandissimo utilizzo di social mi piacciono moltissimo poi non mi applico molto sui mie, le mie, i miei profili personali perché questi possano eh, crescere purtroppo tra l'altro perché lo faccio di lavoro per altri e poi quando mi trovo a farlo per me stessa mi perdo quando però ho iniziato a scrivere di temi eh, riguardanti il femminile, in qualche modo riguardanti dei temi che in balena arrivano, perché tanto, insomma, ero sempre lì con la testa, a un certo punto ho dovuto fermarmi, proprio per quello che intorno stava accadendo. Perché eh, ho temuto di far parte di una cosa che non sopportavo, che è quella che, che dico lì, cioè di prendere casi, persone, situazioni, vite e farle di tutta una teoria e io stavo diventando così, cioè picchiano una donna in Bangladesh, danno della balena a una ragazza in Irlanda, fan, cioè, praticano omofobia in un altro stato e... Eh? e tu ci fai un articolo sopra lo metti sui social la gente ti adora perché come fa a non adorarti? stai dicendo di non dire cose terribili eh, voglio dire se non ti adora vota Meloni e quindi è meglio che stia lontano e però dov'è la riflessione lì? mi chiedevo cioè che cosa sto facendo e quindi il mio rapporto è cambiato nel senso che ho smesso cioè io, per me i social sono sempre stati un tra cioè ho il mio cane che troverete ovunque comunque di, di, so, perché sono ossessionata dal cane come dal padre questi maschi mi rovinano lì. Eh, oppure un, veicolo per, cioè, per una, un mezzo per veicolare quello che scrivo. Quindi Insomma, questi sono i utilizzi che ne faccio. Eh, per scrivere Balena ho analizzato tantissimi profili che trattavano temi, i temi dei corpi non conformi, o più che altro dei corpi grassi, non tutto il tema del corpo non conforme. E... Eh. E a parte che non sono riuscita a trovare niente che a me personalmente convinceva però ripeto a me personalmente quindi no, di non convincente ma a me personalmente perché ho sempre trovato che ci fosse una disparità totale tra realmente il messaggio che si voleva mandare alle persone cioè eh, non soffrire, sei bella così come sei, amati eh, e la volontà di eh, apparire per via di questo messaggio che di per sé non è sbagliata la volontà di apparire, figurati io sono egocentrica, eh, viva la volontà di apparire, però farla attraverso quel messaggio c'era qualcosa che mi sedeva come quando entri in una stanza e dici c'è un'atmosfera strana, e dici sono le energie, io dico sempre questa cosa, sono le energie, però senti che c'è qualcosa di strano. Io patisco molto la narrazione dei corpi su Instagram, perché eh, da una parte io... Mh, non vorrei che nessuno venisse apostrofato per il corpo che abita, perché, vabbè, non stiamo neanche a ripeterlo, non si deve fare, cioè insomma, non stiamo qua a dircelo. Dall'altra, però, non voglio neanche sentirmi sbagliata io, se io, ad esempio, non amo il mio corpo, cioè voglio avere quella stessa libertà di dirlo, invece per tanto tempo mi sono sentita in errore di pensare che il mio corpo fosse sbagliato. Mi è capitato di avere delle discussioni, poi, live, con delle persone che si occupano di questo, di dire, io è da quando ho sette anni che non indosso una minigonna, perché? Perché le mie cosce mi fanno orrore, non le posso guardare. Certo che non sono felice a dirlo. Dopodiché, sai che c'è: nella vita ci sono un sacco di cose da fare, in indossare la non è che piango tutte le sere. E sentirmi dire, beh, però sbagli, non sei abbastanza coraggiosa. Ed è la stessa cosa che accade, cioè, che accade in certi profili su Instagram, ripeto: in certi, non in tutti, perché so che c'è una pluralità di roba. E, e quindi io credo che il social debba essere l'inizio. Di un lavoro, anche quello dell'attivismo, cioè è un punto di partenza, invece solamente mi sembra il punto di fine o il punto di tutto, cioè lì eh, inizia, lì continua e lì si esaurisce. Ma in realtà deve essere un megafono per una cosa più grande, come ad esempio può essere un libro, no? Cioè si scrive un libro, tu lo sai bene, no? Si scrive un libro riguardo a un corpo, e poi è chiaro che Instagram diventa quel mezzo, ma non si può esaurire tutto lì, è impossibile lì dentro. Far sentire a proprio agio e descrivere la pluralità di corpi e di eccezioni che ci sono, per questo le storie che dicevamo prima, Netflix, i libri, tutto quello che ci volete mettere in mezzo serve molto di più perché lì è tutto ampliato. E io, in realtà, questo pezzo che ho letto è uno di quelli che mi faceva più paura nel libro, eh, che ho avuto che, che ho discusso tanto anche con, con in casa editrice. però è sinceramente quello che penso, cioè, non. Non credo che si possa, in un reel, far sentire meglio una persona. Per quanto uno sotto si scriva grazie, ed è capitato anche a me che lo dicessero, ma com'è possibile? Cioè, sì, cioè, magari per quel momento grazie, grazie stavo dicendo, però ehm, non si esaurisce lì, no? Poi il lavoro continua e continua. Se sei un autore, col prossimo libro che scrivi, se avrai un podcast, quello che voglio, se sei un attivista, col fatto che scendi in piazza. Invece se tutto resta lì, secondo me abbiamo un grande problema, soprattutto per le nuove generazioni, che da una parte si vedono rappresentate come io non mi vedevo, quindi figata, ok. Dall'altra però pensano che, ok, ho visto il reel, sono a posto. e Invece il lavoro è tanto ed è molto sfaccettato. Bene. Questa è la mia ultima domanda, poi non so se Jonathan è un un'altra, questa starò zitta per sempre. No, per sempre. No, ti prego. Diventerò un sarcofago direttamente. No, no, hai anche tu altri libri da scrivere, quindi. <ride> e no, volevo sempre prestare su questo orizzonte più sociologico, eccetera, e volevo sapere appunto il tuo rapporto sul femminismo, con il femminismo mainstream. Prima abbiamo parlato della moda. Nel senso che noi siamo dai, degli scrittori a cui piace la moda, e spesso questa cosa, diciamo in maniera molto tacita in ambito culturale, però è soggetta a un j'accuse, no? anche tu mi dicevi, insomma, cir certi circoli femministi ti dicono insomma perché ti metti gli orecchini, perché ci tieni e io mi chiedo cavolo ma perché siamo ancora a questo punto e appunto tu mi dicevi che con Chiara Tagliaferi avevi affrontato questo tema che anche lei ne fa un po' una battaglia che sembra un aspetto superficiale però secondo me nella sua superficialità tocca delle corde che in realtà sono molto so sovversive no? Si può dire? Assolutamente Beh, intanto, appunto, siamo tre che amano la moda, quindi che fanno molta bella figura su un palco. Eh, fare poco, vestiti bene <ride> di questi tempi. Eh, no, assolutamente sì. Cioè, ehm, a me è capitato! Una delle, delle, prime, no, delle prime no, però un'autrice femminista, convinta che di cui non c'è nessun bisogno di fare il nome, ehm, a quale ho detto di Balena che avrei pubblicato un libro. Io all'inizio non lo dicevo a nessuno perché pensavo fosse un segreto finché poi il mio marito mi ha detto Giulia comunque puoi dirlo alla gente. <ride> cioè basta. Io pensavo fosse un segreto. E comunque lo dico a lei, lei è molto più grande di me, lo dico con, con, anche con estremo orgoglio e lei mi risponde "E eh no, vabbè, certo perché questo è il periodo in cui pubblicano i bei faccini, così nei video vieni carina". Vai sul suo Instagram, appunto, ed è tutto un tripuglio di "No, e possiamo fare quello che vogliamo, le magliette Girl Power". E dici, ok, cosa c'è di diverso tra la vita reale e quella roba lì? Eh, questo è un caso, non sono sicuramente tutti così. Ehm, credo che però il femminismo sia un affare super complicato, perché il post è facile tutti i giorni essere femminista, è, è un lavoro, cioè... È, mh, insomma il personale è politico come, insomma, eh, come sappiamo e quindi è, è diventa molto difficile applicare eh, alla vita reale quelle cose che poi scrivi o, o metti nei post. Eh, il mio Rapporto co col femminismo co co contemporaneo, no, mainstream. mainstream è pessimo. Lo detesto, ehm, quello mainstream, perché non credo che scrivere su una maglia girl power significhi veramente dare il potere. Io sei col tatuaggio girl power. No, non perché... è vero, <ride> però l'ho fatto dopo il concerto delle Spice Girl. Allora, allora, allora, loro... no, no, no, no. no, allora sì, ce l'hai. Vabbè, ma perché le Spice dicevano che il power è in un altro modo? Ah sì, è vero. No, è, è che non capisco perché devi bere il caffè in una tazza in cui c'è scritto potere alle donne, quando in realtà potresti mettere quei 10,90 euro in un centro antiviolenza. Cioè, adesso questa è retorica, me ne rendo conto, però... Mm, è bello che una cosa diventi mainstream, figurati, che balena diventi mainstream, che lo comprino in autogrill tutti, sempre, che lo legga chiunque. Ehm però eh, poi è difficile mantenere certe cose quando quella roba diventa messa in... e non con... di nuovo, come dicevamo prima, e non confondersi con quei valori che stanno portando avanti e che devono essere parte di te e che possono anche non essere parte di te cioè questa cosa per cui tutte dobbiamo, e tutti dobbiamo essere femministi o femministe non è vero, cioè, uh, o meglio, dovremmo esserlo ma potremmo anche non parlarne cioè una persona può anche non andare in giro a dire eh, difendo i diritti delle minoranze ed essere una persona veloce lo stesso cioè magari lo fa però a casa sua, nel suo privato. Diciamo che, insomma, visto le recenti elezioni, forse... <ride> no, so, beh. Adesso forse è necessario mettere dei cartelli, andare in giro con dei cartelli. Però in un Una mondo civilizzato... Una tazzina Power a Giorgia Meloni gliela regale lei. A lei sì, ma capisci se lei bevesse il caffè nella tazzina Girl Power... No, comunque sarebbe obbrioso. Eh, qualsiasi cosa gli faccia è proprio. Ehm... Quindi non, non ho un ottimo rapporto. Dopodiché, non, non voglio tendere a, a esagerare tutto. C'è molta roba che mi piace. C'è molta roba da cui anche ho imparato e anche molta roba a cui devo tanto. E anche autrici a cui io devo molto. Scusami, tu hai role models femminile. Una nier... domanda da proprio giornale: certo. da me. Allora, vabbè: no, Lady Gaga, <ride> e Joan Didion, un'altra viva. Ah, viva! Viva. Che io ho questa passione per i morti, e, um, Lui dica che l'ho già detta. Ok, e, è viva lei! Sì. Fino a prova contraria, sì, sai che è, eh, no, Ciri Jackson è morta, ehm, um, sto facendo fatica. Un'autrice viva. L'ho detto Ah no Sono tutte morte oh, C'è cioè, il sì Lady Gag, Cioè tipo No Annierno è viva Annierno è, sì, è viva È viva Oddio sì Scusate che da quando ha vinto il Nobel Mi sembra morta Capito? <ride> no è che quando uno vince un premio Sembra già che Tipo, eh, no, tipo la, la legge di Agno Morricone Che sembra già che No vabbè Poi adesso sembro pessima Cioè Teresa Cebatti È un'autrice che io amo e adoro dichiara a Valeria Un'immensa stima Quindi c'è cioè, tantissima roba. Poi se mi dici no, al model Ti rispondo a Didion. Sì Assolutamente